dopo lo stop all'annullamento online c'è cioè tempo fino al 25 ottobre 2022 e poi la detrazione per le spese per intermediazione immobiliare conta l'anno di sostenimento se il rogito è registrato e ancora IRAP saldo e acconto 2022 con nuove regole per il calcolo proroga della scadenza in arrivo L'ultima notizia sulle pagine di informazione fiscale riguarda il fondo perduto discoteche e sale da ballo con le domande in scadenza il 20 giugno. Infine un'occhiata alla pagina dedicata all'economia dal Corriere.it. Partiamo subito dal modello 730 integrativo dopo lo stop all'annullamento online, c'è tempo fino al 25 ottobre 2018. 22 l'articolo è di Anna Maria D'Andrea e fa il punto sul modello 730 integrativo dopo la scadenza del 20 giugno 2022 relativa alla possibilità di annullare online la dichiarazione dei redditi. In caso di errori o dati mancanti sarà ancora possibile apportare modifiche passando però tramite intermediari CAF e professionisti. Vediamo che per quanto riguarda il modello 7.30 l'annullamento online in scadenza è il 20 giugno 2022, appunto oggi, ma con la possibilità per il contribuente di rivedere anche successivamente la dichiarazione dei redditi già trasmessa. Arrivata a chiusura la finestra per annullare e rifare il modello 730 precompilato è bene ricordare che la possibilità per il contribuente di ravvedersi in caso di errori è prevista anche successivamente, è il modello 730 integrativo lo strumento che dal 21 giugno ovvero da domani in poi consentirà per l'appunto di integrare i dati già comunicati all'Agenzia delle Entrate relativi ad esempio alle detrazioni fiscali o al sostituto d'imposta. La regola generale è però è che non si può procedere in maniera autonoma. Non è prevista una dichiarazione fai da te così come non sarà possibile procedere per il tramite del sostituto d'imposta. Sarà quindi obbligatorio passare da CAF o professionisti entro la scadenza del 25 ottobre 2022. Passiamo poi alla detrazione per spese per intermediazione immobiliare, conta l'anno di sostenimento se il rogito è registrato per quanto riguarda la detrazione per le spese per intermediazione immobiliare, la dichiarazione dei redditi che permette l'accesso alla detrazione, è quella relativa all'anno di imposta in cui le spese sono sostenute, alla data di presentazione del modello, il rogito deve essere stipulato e registrato. Vediamo quindi che per quanto riguarda la detrazione sulle spese per intermediazione immobiliare se le somme sono state pagate in un anno ma il rogito è stato stipulato nell'anno successivo con quale dichiarazione di redditi si ha diritto allo sconto IRPEF L'anno di imposta di riferimento è quello in cui le spese sono state sostenute per gli importi, si ha diritto alla detrazione del 19% con la dichiarazione dei redditi dell'anno successivo, quindi relativo all'anno di imposta precedente. Tuttavia, l'acquisto dell'abitazione deve essere finalizzato al momento dell'invio della dichiarazione con modello 730 o redditi persone fisiche. In altre parole, il rogito deve essere e registrato la somma, deve essere inoltre pagata con mezzi di pagamento tracciabili. Passiamo all'IRAP saldo e a conto 2022 con nuove regole per il calcolo. La proroga della scadenza in arrivo fa il punto. Giuseppe Guarasci sull'IRAP scadenza di saldo e a conto 2022 con nuove regole per il calcolo che rendono sempre più concrete ipotesi di una proroga dei versamenti. Dalle novità del DL, semplificazioni alle regole generali. All'interno dell'articolo c'è una panoramica delle istruzioni da seguire. Infine, una scadenza da ricordare, quella del 20 giugno, appunto di oggi, per il fondo perduto discoteca e sale da ballo, per quanto riguarda appunto. Le somme, le domande per gli aiuti alle attività chiuse dovranno essere inviate dal 6 giugno entro la scadenza di oggi. Il termine e le modalità di presentazione delle istanze sono stati disposti dall'Agenzia delle Entrate nel provvedimento dello scorso 18 maggio che ha approvato il modello e le istruzioni per ricevere le somme del decreto sostegni Ter. Tra i requisiti c'è la partita IVA attiva il 27 gennaio scorso e l'attività chiusa. Diamo poi un'occhiata alla pagina dedicata all'economia dal Corriere.it che apre sul BTP Italia che parte oggi come comprare il titolo anti inflazione a cedola garantita e poi BTP Italia si compra anche online e ogni sei mesi restituisce il caro vita e per quanto riguarda i numeri del giorno 7,30 rimborso 7,30 quando viene accreditato nel 2022 cosa sapere e 20.000 che riguarda invece i bitcoin con la caduta continua valore sotto i 20.000 dollari ai minimi dal 2020 proprio sulle criptovalute vi segnaliamo l'articolo di Daniele Manca che si intitola valute digitali servono educazione finanziaria e eh, trasparenza all'interno del contenuto c'è un'analisi su cosa sta succedendo appunto al mercato e di conseguenza anche alle criptovalute e viene analizzato il contesto con in particolare le situazioni di crisi di Terra Luna ma anche di Celsius. C'è poi un'analisi su come questi strumenti debbano essere conosciuti. Per questo ed altri contenuti vi invitiamo ad abbonarvi al Corriere.it